bentornati al weekly news veloci la notizia del canale di Suez una nave giapponese, la Ever Given, si è messa di traverso a bloccare il canale di Suez Solo che è una delle navi merci più bigrosse al mondo, mica un battello Quindi era come quando in GTA blocchi la strada in largo con un autobus Non si è ben capito di chi è la colpa se l'equipaggio ha battuto la fiacca Ma essendo indiani sicuramente il capitano non si era di certo assentato per andare in bagno Perché cagano per terra 9,6 miliardi di danni, tra cui persa per sempre tutta la merce reperibile, tipo il cibo ovviamente, perché banane, angurie, alette di pollo e vaccini da testare sono stati ovviamente usati per fiddare gli schiavi negri presi su passando per il Sudan il giorno prima. Il governo britannico ha stanziato fondi per la ricerca per le batterie, cioè 30 milioni di pound. Ecco una notizia che non avete mai sentito, poi non dite che le news sono vecchie. Cioè vabbè, forse non l'avrete mai sentita perché è una quantità malapena rilevante e non farà nessuna differenza mai, però... Boh, in realtà di batteria non ne so un cazzo, quindi facciamo così, chiediamo il parere di un esperto, ovvero un batterista. Signor batterista, grazie dell'intervento. Signor batterista, eh, cosa ne pensi dell'allocazione di fondi per la ricerca sulla tecnologia per le batterie da parte del governo britannico? Ma come tutti i fondi statali finiranno nello stomaco di qualche accademico statale mediocre e fallito, pensavo io, ma invece a quanto pare di questi 30, 22 finiranno alla fara da institution, quindi non andranno neanche davvero alla ricerca, ma ad un gruppo di goblin che organizza conferenze e seminari per gli scolaretti. Grazie, signor batterista. La LG, divisione smartphone, è morta. Dopo aver fatto tipo tre telefoni popolari in tutta la sua storia, l'LG ha deciso attraverso il suo ultimo smartphone di fare una tiposa e gittarsi dal mercato. Cercate su Google LG Wing, non sto scherzando. Gli altri erano chiaramente l'LG Cookie, quello che si prendeva tipo dieci anni fa pur di essere fighi con lo schermo touchscreen e il G2, cioè quello grandissimo che regalavi alla nonna perché non ci vedeva e aveva tanta batteria. Dal lato tecnico dubito che tua nonna potesse avere tanta batteria. Mm, non era mia nonna che aveva tanta batteria, era il telefono. Il telefono aveva tanta batteria. Ah! Il principe mummia d'Inghilterra è morto. 8 giorni di lutto nazionale. Mia nonna, come abbiamo già constatato, non funzionava a batteria, ma il principe Filippo probabilmente sì, essendo morto il 9 aprile a 99 anni, pochissimi mesi dai 100. In pratica è nato con la batteria completamente carica e ha perso l'1% ogni anno, per poi quest'anno spegnersi definitivamente. F per le sue speranze di succedere al trono. Però in realtà non stupisce nessuno, cioè ormai si sa che per longevità la regina Elisabetta non si batte. A proposito di battere, il nostro ospite batterista che ne pensa? Beh, la regina Elisabetta con la vecchia ciabatta nel darne notizie era visibilmente abbattuta Anche se dopo mille batti vecchi la regina Elisabetta ha avuto finalmente l'ultima parola e Filippo l'ultimo battito DMX è morto Era già sull'orlo della morte da un po' da quando aveva avuto un mega attacco di cuore Però prima era un pit stop, adesso decisamente non batte più Avete presente che tra i negrapper ci sono alcuni che hanno la voce più vocione Fanno i negroni imponenti, hanno temi più violenti, testi più dementi Famosi per una traccia e per il resto inesistenti Ecco, DMX è il proto-negrone, il rapper negrone dei rapper negroni Autore di Hit come go, E anche go, Fino ad arrivare a X go, give it to you. E ora niente, ora che è morto posso usare le sue strumentali come background per l'episodio Tanto mica mm. mi denuncio. O forse non funziona così Boh, non lo so, signor Batterista, te ne hai un'idea? Ma nel nostro caso è diversa, perché quando muore uno del gruppo rimangono vivi gli altri, quindi i diritti restano loro. Poi, certo, se muore il cantante, de facto muore tutto il gruppo, ma non sulla carta. Ok, allora vado a chiedere sul mio sito di domande e risposte preferito, Yahoo Answers. Yahoo Answers è morto. Cioè verrà shutdownato il 4 maggio, però praticamente è morto che cammina. Il famoso sito di domande e risposte di Yahoo chiude i battenti. A proposito di battenti, cosa ne pensa il nostro batterista? A quanto pare con l'uscita di Quora, Stack Exchange e a Yahoo Answer non rimaneva un soldo e non sapendo più dove battere la testa hanno deciso di battere in ritirata. Una coppia gay è stata picchiata a Roma in stazione. Nelle news di oggi c'erano un sacco di morti, non so se avete notato Peccato che non si sono aggiunti quei due frodi In pratica vi racconto com'è andata i, I due, due malviventi stavano slinguazzando in stazione come due cani Quando il buono si è messo a urlare loro di smetterlo, giustamente no? I due cattivi allora si sono messi a slinguazzarsi con ancora più voracia per ripicca E infilarsi le mani sotto la gonna Il che ha fatto andare il nostro eroe su tutte le furie a tal punto da attraversare i binari e andare a picchiarli di persona come in tutti i casi la mentalità di massa è ipnotizzata dalla propaganda delle lobby gay che cantano YMCA Detta che devi proteggere i frocetti, no? Però fortunatamente il passante più vicino invece di cedere alla pressione e difenderli Ha trovato la scusa di tirare fuori il telefono e filmare Quindi grazie al secondo eroe della storia c'è pure il video E si vede che uno dei due subomani ha provato anche a difendersi dalle botte, sentitelo Ehi! Eh. Ehi! No non mai. no no no no ma tu sei proprio matto, ma veramente? Io non faccio niente, io non faccio niente Non faccio niente ha anche detto il giovane errore vero. Quando poi si è scoperto che non è vero che non faceva niente In, In realtà, realtà faceva, faceva schifo, schifo. Grazie per l'ascolto, seguitemi su Instagram a weeklynic-official. Se volete proporvi come ospiti, come ha fatto il batterista, leggete come fare nelle storie tra gli highlight. Se siete femmine, mandate minute, nudes. Se siete maschi, inoltrate nudes. Tra pochi giorni arrivano altri due episodi, non mancate ora. Ho poca batteria, ciao!